Vediamo un po', perché fa un rumore che non mi piace. Buongiorno ragazzi, bentornati su Officina del Pilota Oggi finalmente cambiamo l'idroguida della mia Subaru Erano mesi che aspettavamo sto pezzo Però eBay ha pensato bene di farlo sparire chissà dove Finalmente è arrivato, sono con i ragazzi di Officina del Cubo Che al momento, eccolo lì Bella Siamo pronti e buona visione Più rally, <ride> più rally così, più rally per metterla sui cavalletti abbiamo impiegato Ma... più di 40 minuti solo questo pezzo qui mi fa sarmare guarda quant'è neanche un capello ragazzi uso questo svito lubrificante multifunzione veramente ottimo per andare a pulire e sgrassare il supporto dell'idroguida Funziona ragazzi, sgrassa bene, è bello pulito. Riassembliamo la pompa nuova sulla staffa che la tiene in sede e poi andiamo a mettere in macchina. andiamo a rimettere il sensore di pressione della pompa che alza il minimo quando lo stesso va abbattuto o c'è troppo carico adesso andiamo a metterlo in macchina per fissare la staff abbiamo tre bulloni uno lì dietro, bello nascosto e due sotto Okay. abbiamo messo il tubo dell'alta pressione, adesso rimetteremo la cinghia, andremo a regolare il tensionatore tramite questo bullone lungo e mettiamo l'olio nuovo e dovremmo esserci. Ragazzi, sta pompa ha tardato ad arrivare, la macchina è stata tre mesi ferma, quindi voglio riattivare i contatti del, dell'idroguida. Io utilizzo sempre Svitol, questo è un prodotto super professionale. Eccolo qua, gli diamo una bella spruzzatina. Okay. Sicuramente gli farà molto bene perché appunto essendo stata ferma in un ambiente umido i contatti elettrici soffrono e questo è molto importante perché eh, le, rileva la pressione della pompa sotto sforzo soprattutto quando si è abbattuta e evita che la macchina si spenga alzando un po' il minimo. Visto che ci siamo riattivo anche i pali della batteria. Utilizzo eh, questo silicone lubrificante per plastiche per il coperchio della cinghia. Diciamo che ce n'è abbastanza per fare questo pezzo. Torna nuovo bellissimo. Ok, ci siamo, andiamo a mettere la cinghia nuova dei servizi. Il Subaru a due in questo caso la nostra comprende idroguida, alternatore e pure già il banco andiamo a inserire ok 12 adesso il tenditore andiamo ad avvitare finché andiamo a sentire la tensione della cinghia a posto fatto riattacchiamo tutto tutti i tubicini al loro posto adesso diamo un'altra bella lubrificata per i contatti oggi sono peggio dei video per stare mangiare un cucchiaino Ok, pausa pranzo, però Emilio il professore non viene, eh? No, no, Emilio parla troppo. Spero che il proprietario di questa macchina non la fai finire. Mm. Siamo pronti per cambiare l'olio motore, il filtro dell'olio e anche l'olio dell'idromida. Che quest'olio abbia fatto chissà quanti chilometri Però mi sembra bello nero Abbiamo messo quasi 5 litri Stiamo facendo il livello Ci manca solo l'olio dell'idroguida, giusto? Facciamo yeah. il livello dell'olio motore Com'è? Perfetto Tiziano peggio, Tiziano mi puoi saldare il buchino sullo scarico per favore allora, di, quei buchi che mi di nuovo Professional Silicon per andare a impermeabilizzare e a lubrificare le plastiche Plastiche come nuove ragazzi è cambiata la stamattina ragazzi sembra un altro motore, un'altra macchina vero sono usciti vari colori anche che bella che è qui bisogna riverniciare, guarda com'è conciato quando l'ho presa era perfetto poi vabbè col tempo si è staccata la vernice Siamo pronti ci andiamo a fare un giro va Andiamo a fare un giro io te e Lei Ah lui <ride> guida nuova olio nuovo filtro nuovo sarei un po' contenta no Smettiamo di fare questo rumore sinistro ma qua non lo sento ma mi sembra che si sia attenuato si sì, lo sento Un po' oh, si, sì. eh, l'obiettivo è questo: dovrebbe andare a sparire, Vai. però un po' si è abbassato, la cosa potrebbe dipendere. Quando fa così, di solito c'è l'aria nel sistema. Senti questo rumore? Miagola un po', eh, bisogna ancora che si spurghi tutto l'impianto qui quindi tu hai letto sulla procedura Spurgando. Subaru che ci vuole un po' ma bisogna camminarci per farlo spurgare in teoria dice di fare tante volte da battuta a battuta e secondo me anche da fermo. un po' in giro è meglio perché è più carico sento pure quando va dritto si? è venuto perché aspetto... la prima volta nervosetta bella bella giovietta ma l'hai guidata tu questa? no, mai è tutta a corte hai visto? Bellissimo beh, ti piaccio molto nell'estra di <ride> te tra l'ultima che aspettano la coppia <ride> PAPA PAPA Com'è? Bella bella Complimenti Mi piace perché non è così potente Ma è molto cattiva Ah interessantissima! Che tipo di erogazione c'ha rispetto a una macchina con molti più cavalli, tipo una Evo? Beh, è subito corta. pronta, diciamo l'Evo devi stare sempre poi dipende dal turbo che monti, diciamo più alto di giri per stare, cercare di stare sempre in, in un range ottimale. Questa, da quello che sento, è una mitraglietta. Ciao, prof! Sì, è bella quando vai sulle, sulle montagne sulle strade con i tornanti si e sente tutta, se la, la sfrutti in pista invece con un tracciato molto veloce molto lungo insomma con percorrenza veloce non è beh non però è magari su una pista un po più tecnica invece ti diverti tantissimo sì, sì. sentite anche, vabbè questo è perché non hai guidato ma il cambio del Subaru a me piace molto molto corto molto diretto Certo, molto meno. meno molto meno sembra meno quindi a lei piace essere un po' maltrattata si è una ragazzaccia eh. seguendo il manuale della Subaru pare che l'idroguida debba essere completamente spurgata per far sì che questo rumore questo miagolio diciamo questo così eh, si attenui completamente voi ne sapete qualcosa? fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è mai capitato se pensate che sia normale questa cosa effettivamente mettendola in moto girando il volante più volte anche facendo un piccolissimo giro qua di, di un minuto si è attenuata però ancora lo fa è normale? commentate qui sotto appena pronta facciamo un bel video completo ragazzi la proviamo su strada che è una vita che ve l'ho promesso ma... Ancora montare i coperchi punterie e poi ci siamo, giusto? Sì, cambiare le guarnizioni. Bene. Ragazzi, da Officine Cubo, massima professionalità Loro mi risolvono sempre i problemi Seguite assolutamente il profilo Instagram Officine Cubo E qui ragazzi fanno di tutto e di più Tipo personalizzazioni, customizzazioni Che fa? Carichi artigianali, motori, prototipazioni 3D Con le nostre stampanti Prototipazioni 3D, ragazzi Cioè, io non so neanche cosa sono Però io qua mi trovo bene C'è una bella atmosfera Ricordo ancora di seguire Officine Cubo Su... Instagram e poi ragazzi noi come al solito ci vediamo nel prossimo episodio ciao Ciao! ehi lo vedi vedi questo cerchietto qui sotto questo qui, questo bello rotondo con la Subaru con la faccia di Matteo clicca così ti puoi iscrivere ciao